Buonasera cari amici di Focus 3.0, mistero della vita. Ben arrivati nella nostra meravigliosa Lux, l'Università della Conoscenza. Ben arrivata, cara Paola. Ciao Anna, ben trovata. Ciao. Saluti da parte di tutti noi di Focus, grazie per questa tua presenza nella nostra Lux. È un tu. piacere come sempre, lo sai benissimo. Okay? Un Beh, piacere per me. Noi siamo molto felici di ospitarti, di averti come nostra amica. Abbiamo fatto già tante belle cose tante altre ne faremo. Mm. Eh. Allora, cara Paola, quest'anno partiamo con un corso, con una docenza differente, eh, molto, molto interessante, che appunto si intitola, come avrete letto, cari amici, su Focus, eh, Incontri con il mondo del mistero. Eh, Paola, questo... questo corso, questa tua nuova docenza, eh, si avvarrà di un testo molto importante, che è un libro che è proprio eh, fresco fresco, ecco, insomma, è, come si dice nuovo di stampa, ecco, è appena, appena partorito, ecco. E, allora, puoi intanto raccontarci tu qualcosa, ecco, anche Ma di questo. volentieri, caso. certamente, sì, sì. Questo eh. libro, ecco, ve lo faccio vedere, eccolo qua, Incontri. Nel mondo dei misteri è molto è uscito, bello. È uscito da pochi giorni a fine settembre eh, con le edizioni mediterranee ed è un libro al quale tengo molto perché in questo io racconto i miei 40 anni di attività nel mondo dei misteri, tutti gli incontri che ho fatto, personaggi che ho intervistato, gli esperimenti a cui ho preso parte gli scienziati, gli istituti di ricerca che ho visitato, il mio coinvolgimento personale in tante situazioni ecco ho raccontato tutti questi 40 anni e anche il modo in cui ci sono entrata in questo mondo dei misteri perché 40 anni fa eh, sembrava che io dovessi fare tutt'altro, Io stavo insegnando e poi è successa una situazione che mi ha portato a occuparmi direttamente di questi fatti con una velocità fra l'altro è arrivato tutto, tu Anna lo sai, è arrivato tutto quello che poi ho fatto praticamente da solo, si vede che dovevo mettermi su questa era strada. La tua strada, era la mia strada, sì, evidentemente, evidentemente era, era la mia strada, e, e mi ci sono trovata bene, io ci ho lavorato tanto, ma sempre con gioia, con piacere, con curiosità, mi sono anche molto interessata e divertita, posso proprio usare anche questo termine, divertita. Ho conosciuto tantissimi personaggi, ho fatto sempre tanto giornalismo e questo presentarmi come giornalista mi ha aiutato perché non ho mai trovato porte chiuse, ho sempre trovato disponibilità. E poi ho avuto, mi sono creata abbastanza rapidamente una fama di persona per bene, cioè che racconta i fatti, anche quelli più straordinari e apparentemente incredibili, racconto in maniera oggettiva senza a volte quel tono un po di supponenza che c'è negli giornalisti scettici o che non sono del mestiere. Insomma, Io ho sempre raccontato le cose con eh, oggettività serenamente pianamente per cui anche i miei intervistati eh, non hanno mai avuto problemi perché sapevano in che modo io li avrei eh, presentati. Eh, più che altro direi che è stato un grande coinvolgimento per me con tutto questo mondo eh, che è un mondo parallelo rispetto al nostro, ma però è ben reale, è ben esistente e diciamo che conoscerlo, questo mondo legato ai misteri con la M maiuscola, arricchisce molto la vita, amplia molto gli orizzonti. Io ho trovato un grande motivo di serenità, di, di interiore proprio e di maggiore spiritualità occupandomi di tutti questi temi e sono tanti che vanno dalle indagini sulle esperienze in punto di morte, le Odie, la medianità, ho incontrato tanti medium, i più grandi medium del nostro del recente passato, oggi purtroppo dei grandissimi come Cerchio Firenze, come anche Demofilo Fidani, come anche il grandissimo Rol, che non, non voglio chiamare medium per carità, illuminato, maestro. No, purtroppo di questi personaggi non ce ne sono più. Ecco, direi che il libro è molto importante no. perché... Una carrellata su questa, questo pezzo di storia che ha visto protagonisti degli uomini così, eh, così speciali. Speciali, no, sì, sì, sì, vero? E noi siamo felicissimi di avere, io lo dico come rettore virtuale della LUX, e sono felice che tu con questa nuova disciplina dia l'opportunità a tutti i nostri amici di Focus di conoscere questi uomini davvero straordinari che hanno fatto parte del tuo cammino e del tuo lavoro. Ecco, Io vedo che si sono già collegati tanti nostri amici e quindi lascerei appunto il posto a te, cara Paola, per iniziare eh, appunto la prima lezione di questa docenza sugli incontri nel mondo dei misteri che questa sera tu vuoi dedicare a, a Eric Jan Janussen, che è stato un grandissimo, forse il più grande veggente che sia mai esistito ne ho parlato nel libro ma adesso qui ne parlerò più, più ampiamente benissimo allora vado anche, vado anche io ad, ad ascoltare e poi guarderò le domande dei nostri amici che tu non riesci a leggere per via della piattaforma ma eh, interverrò per eh, porterle e porle al posto dei nostri amici così potranno avere eh, le risposte allora eh, buona e buona una lezione a tutti grazie mille <ride> grazie allora cari amici in questo libro che, di cui ho parlato prima appunto incontro nel mondo dei misteri ho raccontato tantissime cose direi tutte le cose più importanti che ho visto in tanti anni sono 40 anni se ci penso proprio mi volto indietro mi sembra che siano volate via proprio di corsa però li ho vissuti tutti pienamente intensamente e devo dire che il bottino, chiamiamolo così, eh, messo insieme è tanto. E credo per certi aspetti di rappresentare in qualche modo la memoria storica anche di un certo mondo che ho cominciato a frequentare intensamente negli anni Ottanta e poi ho continuato fino a, ad ora, ma negli anni Ottanta 90 ci sono stati veramente dei personaggi straordinari che a giorno d'oggi eh, purtroppo non ci sono più, però io ho continuato le mie indagini, le mie ricerche, le mie biografie, anche facendo ricerche storiche in questo campo, raccogliendo tutto quello che si può raccogliere. Ho fatto sempre tanto giornalismo e continuo a farlo adesso anche attraverso la rivista Luce e Ombra che dirigo, che esce ogni tre mesi e lì tutte le volte, di mese, c'è ogni numero, abbiamo eh, tanti casi di cui parliamo. Ecco, in questo in questa prima lezione della Lux, Università della Conoscenza, vi volevo parlare di un personaggio specialissimo che si chiamava Erik Jan Hanussen, io non ho conosciuto lui perché lui è morto nel 1934, io non c'ero ancora a quell'epoca, ho conosciuto però la figlia, la figlia che viveva a Mirai, è morta pochi, pochi anni fa anche lei, e mi ha raccontato tutte queste cose del padre. Poi c'è stato un mio coinvolgimento diretto, sono stata in qualche modo chiamata ad occuparmi di questo caso e questa è una cosa che mi è capitata non solo questa volta, ma anche altre volte, proprio di essere in qualche modo interpellata perché mi occupassi di questi fatti. E vi racconto, adesso vi spiegherò anche in che maniera. Prima però vi volevo raccontare chi è, chi è stato Hanusen. Allora io mi occupai di lui, sapevo, avevo letto nella letteratura specializzata di questo straordinario veggente che fra l'altro ha avuto un coinvolgimento storico straordinario perché ha avuto a che fare, lui era di Vienna, quindi di lingua tedesca, ha operato moltissimo a Berlino, in tutta la Germania, e ha avuto a che fare con grandissimi personaggi politici, scienziati, attori, eccetera, che lo cercavano, tra cui anche Hitler, che aveva tanto rispetto di lui, anche timore, in un certo senso, da dimenticarsi che Hanusen era ebreo. E, e Quindi, un po' di tempo, lui fu consultato da tutti i gerarchi tedeschi, sono anticipo un po' la fine per dire che tipo di personaggio era, e poi alla fine Hitler ebbe paura di lui, perché lui diceva delle cose che poi si realizzavano, che poi eh, avvenivano veramente, lui ha paura, proprio aveva letteralmente paura, per cui lo fece prelevare e uccidere. Quindi, Hanussen fu ammazzato da Hitler nel 1934, quando Hitler cominciava veramente a imporre il suo potere e Hanusen gliel'aveva detto che sarebbe stato lui la rovina della Germania. Allora, qualche anno fa, negli anni 90, eh, fu fatto un film su Hanussen, un film che ebbe come protagonista Klaus Maria Brandauer, un famoso attore tedesco, eh, che è figurato qua, guardate, nella copertina di questo di questo libro che si chiama La fine di New York, che è un testo dettato da Hanussen, c'è il personaggio di Brandauer che interpreta il veggente Hanussen, questo ve l'ho fatto vedere. In occasione del film eh, si parlò anche della famiglia di Hanussen, e uscì fuori che c'era una figlia, cosa che io non sapevo. Questa figlia si, chiama, si chiamava Erika, Erika Fuchs, perché aveva assunto il nome del... del il secondo marito di sua madre, e viveva a Merano. E allora non me lo feci dire due volte, non persi l'occasione e l'andai a cercare. Erika era allora una signora sui 60-65 anni, molto simpatica, mi accolse con grandissima cordialità. Lei era di lingua tedesca perché era nata a Vienna, però poi era vissuta a Merano tanti anni, quindi parlava benissimo italiano, aveva lavorato tanti anni come attrice per la radio eh, bilingue del, di Merano, italiano, lavorava soprattutto in tedesco. Era una donna molto simpatica, aveva tanti ricordi del padre. E quindi lei mi parlò di questo papà e mi raccontò che appunto era stato un po', un po di cose le sapevo, un po' no, qualcosa vi leggerò per dirvi che razza di personaggio era. Era un talento innato, era nato a, a Vienna e quando morì aveva 44 anni, quindi era nato verso la, gli, gli anni 90 del secolo precedente, quindi quando morì nel 1934, aveva appunto 44 anni, quindi era nato direi proprio nel 1890. E si rivelò eh, veggente fin da, da, da giovanissimo, fin da ragazzino. Per esempio mi raccontò Erika che quando aveva 4 anni, una sera, i suoi genitori erano andati a teatro e lui era con una bambina, una, bambina, una tata che lo custodiva. E lui a quattro anni andò a svegliare la tata che si era addormentata, e la costrinse ad andare in giardino dicendo che andiamo, andiamo, non, non riusciva a spiegarsi tanto, ma sentiva che c'era un grandissimo pericolo. Quindi si buttano in giardino e, dopo cinque minuti, la casa esplode per una fuga di gas. Quindi aveva delle straordinarie previsioni e quindi cominciano lui ben presto a rendersi conto appunto delle sue doti eh, particolarissime che poi nel tempo si affinarono lui le, le, cercò di renderle sempre più raffinate, sempre più perfette e ci riuscì devo dire veramente in maniera eccezionale il colpo grosso per lui avvenne quando faceva il servizio militare eh, durante la prima guerra mondiale e a un certo punto lui impedì un treno carico di soldati di, passare su un ponte, di partire di passare su un ponte che ci sarebbe anzi prima della guerra scusatemi prima della guerra che aveva vent'anni passare su un ponte si mise proprio sulle rotaie proprio per impedire che il treno partisse era carico di soldati che andavano per esercitazioni il treno si fermò e dopo pochi minuti il ponte sul quale sarebbero dovuti passare crollò eh, e quindi questo, questa cosa fece un effetto straordinario, ne parlarono tutti i giornali e lui fu invitato eh, a Vienna in vacanza premio, licenza premio e lì, saputo di queste sue doti precognitive, fu invitato ad esibirsi eh, in un grande teatro di Vienna e lui faceva delle, delle cose incredibili durante gli spettacoli, si era preparato già in anticipo, era abituato ad esibirsi davanti al pubblico e faceva, non so, andava una persona, chiamava uno del pubblico, questa persona scriveva una parola con la sua calligrafia e lui su questa unica parola scritta con la grafia della persona raccontava tutto della persona. Poi faceva un, un, uno strano, un, un particolare esercizio, cioè si chiamava la posta, cioè una persona del pubblico, una qualunque. E gli consegnava una, una busta chiusa dentro la quale aveva scritto un nome e lui doveva consegnare questa busta alla persona alla quale era destinata e il cui nome era scritto dentro la busta, ma lui non lo vedeva. Quindi lui per veggenza, per chiaroveggenza, intuiva questa cosa e andava e ci riusciva sempre a consegnare la busta al personaggio che sedeva in sala. Perché allora, a un certo punto gli fu portato da un valletto tutto gallonato che veniva dal palco imperiale, rappresenta anche la famiglia imperiale quella, quella sera, veniva dal palco imperiale e gli consegna una busta, giusa, dove dentro, come al solito, c'era scritto questo nome. Lui si concentra un po', poi, diritto filato, va verso il pubblico e eh, consegna questa busta a un anziano signore con la barba che era lì. E dal palco si alza, si sente un grande applauso, ed era la granduchessa immacolata che diceva, bravissimo, sei riuscito, questo signore era il medico di corte e lui non aveva neanche letto il nome perché era chiuso dentro. Naturalmente entusiasmo generale, questo si riseppe. Lui dopo fu invitato tante volte anche dalla famiglia imperiale a casa, a sia a, a corte, diciamo più che a casa, ad esibirsi e qui cominciò la sua straordinaria carriera. Una carriera incredibile eh, che lo fece diventare fra l'altro presto anche un uomo molto ricco molto ricercato, perché lui faceva questi spettacoli a teatro. Io non credo di avere mai saputo di nessun altro sensitivo e che facesse degli spettacoli a teatro di tre ore dove continuamente si esibiva davanti al pubblico, e azzeccandoci praticamente sempre. Lui faceva anche, era anche un, molto bravo nell'ipnosi, e riusciva a, fare, a ipnotizzare delle grandi folle. Per esempio mi raccontò Erika, la figlia, che eh, per esempio una volta convinse tutto un teatro che erano su una nave e che questa nave stava affondando. E ci furono delle scene di terrore tale per cui l'impresario dovette chiamare la polizia per calmare le acque e convincerli che non è successo niente. Un'altra volta invece, <coughs> scusate, ho un po' di tosse e non ho preso l'acqua spero di arrivare in fondo se no andrò, vi chiederò perdono e andrò a prendere un bicchiere d'acqua. Un'altra volta invece faceva una cosa molto più tranquilla e tutti, disse a tutti gli spettatori ipnotizzati che c'era un gran vento per cui lì si limitò l'uomo a correre dietro ai cappelli che gli via e che credevano che fossero fuggiti e le donne a tenersi giù le gonne perché allora avevano tutte le sottane per non far vedere le gambe. Ecco, quindi queste cose qua. Un'altra volta... Eh, un altro mi viene in mente un altro fra i tanti episodi che mi ha raccontato la figlia che avveniva in teatro, un'altra volta chiamò una coppia chiamò sul palcoscenico una coppia del pubblico e convinse lei che era un gatto e lui un cane per cui lei tutta vestita da sera si arrampicava fuggendo al cane sul, sul sipario sulle tende e lui abbaiava sotto, Questo divertiva moltissimo il pubblico, forse meno quelli che erano le vittime di questi esperimenti. Comunque lui, eh, dicevo, era veramente un, uno, uno, straordinario, uno straordinario personaggio al quale ricorreva anche lo Stato, anche la polizia. Per esempio, una volta nella zecca eh, di Stato dell'Austria Ungheria, erano ancora unite, siamo prima della guerra, eh, venivano a mancare delle banconote da mille corone, quindi una grossa cifra. Nessuno riusciva a capire chi li portasse via dalla. Dalla, dalla zecca, del teatro era molto abile, tant'è vero che chiamarono Hanussen era abbastanza normale, le, con lui lo chiamavano, lo invitavano e lui si recò nella zecca, per due ore camminò avanti e indietro in mezzo agli operai, agli impiegati, eccetera, poi di colpo si fermò davanti a un giovanotto e disse lui, e lui ha in tasca, guardate, disse la polizia che era con lui, ha in tasca le prove del furto, infatti lui aveva in tasca ancora le matrici, eh, perché venivano stampate le banconote quattro per volta, quindi c'erano come una, una, un supporto di carta che collegava l'una all'altra. Quindi lui aveva ancora in tasca queste matrici, e poi disse anche dove erano nascoste le, le banconote, e lui infatti trovarono il nascondiglio dove lui le aveva, aveva messe. Quindi era consultato dalla polizia anche quando si perdeva una persona, quando non trovavano qualcuno quando c'erano dei problemi di furti, delle cose, se non riuscivano a venirne a capo, il ricorso a Hanusen era abbastanza, abbastanza abituale. Quindi un sensitivo dalle doti veramente molto stabili e molto sicure, sì, assolutamente sicure. Nel frattempo la sua vita personale andava avanti, mi raccontò Erika, aveva conosciuto questa eh, ragazza molto carina, che era anche lei una se lavorava per il teatro era un'attrice, quindi si innamorano, si sposano, non nasce Erika. Nasce il matrimonio però dura poco perché ci furono dei contrasti fra di loro. Tra l'altro anche mi raccontava Erika di tipo religioso, perché la, la moglie aveva consentito il matrimonio con un ebreo, però poi era ritornata, si era quindi convertita, poi era ritornata alla fede cattolica aveva fatto educare la bambina al cattolicesimo, ci tipo dei contratti anche per queste cose, e comunque il matrimonio, il matrimonio finì, poi eh, lui viveva a Berlino, e poi lei conobbe con questo signore Fuchs di Merano, lo sposò e con la bambina si recò a Merano. Quindi Erika mi ha raccontato di essere rimasta alcuni anni senza vedere il padre. Lo rivide a 12 anni, quando lei aveva 12 anni, l'anno prima che lui morisse, eh, perché lui andò a trovarla, e lì fecero una grande amicizia, si ritrovarono, lui le promise che l'avrebbe portata a fare una crociera, lui aveva un panfilo che teneva su un lago, e quindi lei lo vide l'ultima volta, il vide di papà, papà fu appunto un anno prima che lui morisse per una settimana, e si affezionò tantissimo a questo papà in quel periodo. Nel frattempo, in questo tempo, la, la vita di Hanusen aveva avuto molti sviluppi, per esempio aveva avuto un processo, un processo che, Suscitò un grandissimo clamore perché, da alcune persone, soprattutto da colleghi invidiosi dei suoi successi, era stato accusato di truffe. E allora le fu fatto un processo e stette anche in prigione per un paio di settimane. E questo processo ebbe un, un clamore mediatico straordinario anche perché decine e decine di persone andarono a testimoniare spontaneamente e fecero appelli alla corte perché venisse liberato e riconosciuto non colpevole di niente, perché lui aveva sempre aiutato tutti, moltissima gente ricorreva a lui per consiglio, perché era anche guaritore, quindi guariva, era radiestesista, aveva trovato l'acqua, per esempio anche durante la guerra aveva trovato l'acqua per tantissime occasioni in zone dove non la si trovava, eh, aveva trovato minerali, aveva guarito persone, lui faceva diagnosi molto precise, eh, doti di guaritore, quindi era un sensitivo veramente completo e tante altre persone aveva aiutato nei casi della vita con eh, i suoi consigli, con rivelazioni e così via. Quindi eh, è successa una cosa straordinaria che non è mai successa né prima né dopo, e cioè il tribunale, di fronte a tutta questa massa di persone che volevano testimoniare a suo favore, che lo volevano libero per riaverlo e potersi di nuovo consultare con lui, decise di fare una prova. E fecero una prova, che andò poi su tutti i giornali, e questa prova consisteva in una serie di esperimenti che Hanusen avrebbe dovuto fare di fronte al tribunale stesso, ai giudici e ai testimoni. E cioè queste prove consistevano... Le cose che lui faceva in teatro, cioè trovare un oggetto che era stato nascosto in un po', anche in altre stanze da qualcuno, e poi l'esercizio, l'esperimento con le lettere, con la posta, quello che ho raccontato della, della Granduchessa Immacolata che le aveva mandato. E anche lì misero. Delle, delle buste con dentro dei nomi e lui doveva dire chi era questa persona, individuarla, eccetera, eccetera. L'altro esperimento della scrittura, con cui con una sola parola scritta da una persona diceva tutti gli eventi di questa persona. Poi un'altra cosa ancora più straordinaria, in cui gli veniva detto semplicemente che cosa è successo, faccio un numero, a, una data a caso, il 4 aprile del 1912, a Berlino in via tal dei tali, il numero tal dei tali. E lui ci azzeccava sempre, lui si, si concentrava in una breve trance e diceva, ecco, in, quella, in quel momento è successo un incidente o è nato qualcuno oppure un matrimonio, insomma, aveva sempre modo di dirlo. Quindi gli fecero davanti al tribunale tutta una serie di questi esperimenti che lui faceva abitualmente con dei risultati talmente... Straordinari che fu assolto, il tribunale rilasciò una dichiarazione in cui diceva che il tribunale riconosceva che Hanussen possedeva doti straordinarie di sensitività, di veggenza, di cui il tribunale si era reso pienamente conto e quindi lo lasciava libero e riteneva le accuse eh, che gli erano fatte di truffa, di imbroglio, assolutamente infondate. Hanussen fu portato fuori in trionfo, letteralmente, dalla dalla folla e da quel momento la sua fama era ulteriormente cresciuta perché naturalmente tutto questo aveva fatto uno scalpore, uno scalpore enorme. Adesso se lo trovo, vi volevo leggere il giudizio degli ricercatori su di lui. Ecco, se lo, vediamo se lo trovo. Qua. Nella... E lo trovo, eh. Ecco qui, una, un giudizio della famosa ricercatrice Fanny Moser, che gli dedica molto spazio, l'aveva studiato a lungo, questa lei era stata veramente una per chissà qualcosa di, di, di parapsicologia. E anche se non sai tedesco, il nome Fanni Moser è, è simbolo di, proprio di assoluta serietà, oggettività e competenza. Lei in un famoso libro che si chiama in tedesco del occultismus. Che in tedesco occultismo non vuol dire solo occultismo, come da noi, vuol dire tutto ciò che è misterioso, il paranormale. ecco Da noi ha un, un significato un po' più deteriore, ma presso di loro no. Lei scrive, per esempio. I suoi successi, cioè quelli di Hanus, non sono stati uguagliati da nessun medium. Girava il mondo con un segretario un impresario, aveva una vita intensissima, faceva conferenze ed esperimenti, preparava oroscopi, svolgeva le funzioni di detective privato ed era inoltre radiestesista. Per le sedute private chiedeva e otteneva cifre da capogiro e il suo tenore di vita era lussuoso, grandi alberghi, uno yacht nel Van Zee, un lago, per i periodi di riposo. E lei descrive anche il modo in cui lui lavorava. Lavorava in stato di trans o semi-trans. Lui stesso parlava solo di uno stato di accresciuta neutralità. Diceva infatti che bisognava essere vuoti. I suoi spettacoli erano sempre simili e sempre notevoli e interessanti. Erano suddivisi in due parti. Prima parte, ricerca di oggetti nascosti da una persona che Hanus teneva per mano. Individuazione tra il pubblico di persone delle quali gli veniva dato uno scritto in busta chiusa, esperimenti grafologici, cioè sulla base di un'unica parola scritta su un foglio, descrizione della personalità e delle circostanze di vita dello scrivente. Tutto ciò riusciva sempre in maniera sorprendente. Per esperimenti di telepatia da Hanussen venivano presentate domande del pubblico scritte su fogli. Lui ne sceglieva alcune a sua discrezione, un diritto che si riservava, e rispondeva nella seconda parte, invece, chiaroveggenza. Hanusa si siede, si mette una benda sul, nera sugli occhi, tiene in mano il gombo loi, il rosario tibetano di perle di legno cui attribuisce poteri magici. Gli vengono rivolte domande scritte e orali. Una signora accanto a me chiede cos'è successo in un certo giorno, la mattina alle 11 all'incrocio della strada tal dei tali di Monaco. Hanunsen risponde lentamente dall'esatta descrizione di un particolare incidente automobilistico, fatto che viene confermato dall'interessata. Un altro signore chiede poi cosa successe a Berlino, in una certa data, nella prima stanza del terzo piano di un certo edificio. Hanunsen dice di vedere una donna a letto, alcune persone indaffarate intorno a lui, a lei che è in preda ai dolori, si lamenta. Poi all'improvviso, ma è una nascita, è la sua nascita. Alla fine vengono presentati i haunusson, oggetti di ogni tipo, orologi, anelli e simili. Lui ne descrive la storia e quella dei loro proprietari. Per esempio, per un anello dice, vedo lacrime legate a quest'anello, lacrime di bimbo e di una mamma. Poi rivolta una giovane signora, l'anello è suo. Il suo bambino, biondo, quattro anni, ci giocava. In seguito a un'ingiusta sentenza del tribunale, le è stato portato via. La situazione era questa. E così continua a lungo tutta la scala dell'umana felicità e dell'umano dolore, dolore soprattutto, raramente un errore o una rinuncia. Allora, il fatto che un personaggio come Vanuelsen sia esistito e avesse queste doti così alte, così stabili, non è soltanto ai fini dello spettacolo, naturalmente, è anche importante, intanto lui ha fatto molto bene a tante persone perché ha fatto, fatto diagnosi, ha fatto guarigione, ha dato consigli, quindi molta gente gli ha voluto bene gli è stata grata per questo. Ma è anche importante che esistano persone di questo tipo per far vedere che anche se raramente e occasionalmente è possibile andare oltre l'umano, cioè andare al di là dei limiti dello spazio e del tempo, cioè questi fenomeni per i quali non, non, è, non ha senso, no? non, è, non è necessario chiamare in ballo di là: Sono fenomeni, la telepatia, la chiaroveggenza, la precognizione, che sono tipici dell'uomo, sono attribuibili soltanto all'essere umano e sono fenomeni che non tengano conto delle normali categorie nelle quali si svolge la nostra vita. Cioè noi non potremmo, se ci pensiamo, non potremmo certamente pensare alla nostra esistenza senza le categorie dello spazio e del tempo che ci limitano e nello stesso tempo ci consentono di vivere. Tutto il nostro vivere, tutto il nostro agire è condizionato dallo spazio, da dove siamo, come ci muoviamo, com'è la nostra vita e dal tempo, ieri, oggi, domani, siamo tutti circondati di questo. Invece i fenomeni paranormali, questi che ho detto, telepatia, chiaroveggenza e precognizione, non tengano conto di queste categorie che regolano tutto il nostro agire. La telepatia non tiene conto della distanza, perché può anche a grande, la comunicazione da mente a mente può avvenire anche a grandissima distanza. Allo stesso modo della chiaroveggenza, che è la capacità di vedere cose lontane o nascoste. Entrambi questi fenomeni, la telepatia che richiede un, uno che invia il messaggio e uno che lo riceve, la chiaroveggenza invece dove il sensitivo, il personaggio, il la leggente, lavora da solo, non ha bisogno di nessuno che gli mandi un'idea perché da solo lui vede le cose nascoste o lontane. Quindi questi due fenomeni agiscono come se lo spazio non esistesse. E la, la, la precognizione, che è la capacità di vedere ciò che ancora non esiste, che si realizzerà solo in un secondo momento, cioè il salto oltre il tempo, e si muove, agisce come se non esistesse il tempo. Quindi questi fenomeni sono indipendenti dalle categorie spazio-temporali che regolano la nostra vita. E riferisco qui, fate un po' attenzione perché è un concetto non facilissimo, riferisco qui il parere del professor Hans Bender, che era stato cattedratico di parapsicologia a Friburgo, in Germania, il quale diceva, e condivido assolutamente, che una psiche in grado di non tener conto dello spazio e del tempo, cioè di operare al di là di spazio e tempo, può essere ritenuta già facente parte di una dimensione superiore, quella dove spazio e tempo, per tradizione, non esistono. E non so se mi sono spiegata, cioè si arriva a pensare alla dimensione trascendente anche attraverso questi fenomeni attribuibili soltanto alla psiche umana, senza bisogno di scomodare entità, spiriti, eccetera, eccetera. Quindi questi fenomeni, ripeto succintamente, questi fenomeni che ten non tengano conto dello spazio e del tempo, cioè vanno al di là delle categorie di spazio e tempo, dimostrano in qualche modo la nostra appartenenza sia pure non, non, non sempre, non per tutti, o comunque in misura piccola, qualche cosina tutti l'abbiamo, la nostra appartenenza, già ora la nostra connessione con una dimensione aspaziale e atemporale, cioè una dimensione dove lo spazio e il tempo non esistono. Ed è questa la dimensione che viene da sempre descritta come quella che ci accoglierà dopo che il nostro tempo qui sarà finito. E quindi sono fenomeni che ci dicono qualcosa di più, non, è, non sono soltanto affini, utili per sapere una diagnosi, per avere un'informazione, per avere un consiglio e così via, e sono qualche cosa di più, sono fenomeni che, dei quali bisogna cercare di capire l'origine e soprattutto di capire il significato. Il senso. Quindi questa fenomenologia di Hanus, che lui possedeva ad altissimi livelli, ma io ho conosciuto anche altri sensitivi, a questo livello qui no, però altri eh, sensitivi che è capaci di precognizione, di telepatia e così via, eh, a livelli maggiori o minori, questi fenomeni dicono appunto quello che ho detto prima, rimandano a una dimensione dove spazio e tempo non esistono. E quindi lui aveva tutte queste capacità. Allora, eh, Hanus, dicevo prima, era consultato da industriali, attori, da grandi personaggi che se lo contendevano per le sue doti eh, di chiaroveggenza, di precognizione, di telepatia, di diagnosi, di guarigione, perché lui era anche guaritore, imponeva le mani. E dopo quell'episodio del processo che ho raccontato prima, questo processo che si chiuse per lui in maniera così straordinaria e positiva, e naturalmente la sua fama crebbe ancora di più. Tant'è vero che mi raccontò la figlia, e mi, mi ha fatto anche tanti i personaggi, e cominciarono a consultarlo anche i politici, e tra i suoi clienti c'erano personaggi come von Ribbentrop, Hitler, Himmler, Göring, personaggi divenuti purtroppo tristemente noti attraverso le vicende della Seconda Guerra Mondiale. Lo consultò anche Adolf Hitler, che come ho accennato prima, aveva tanto rispetto di lui da far finta di non sapere che era di famiglia ebrea. E mio padre, leggo qui da quello che mi ha detto la figlia, mio padre gli rivelò per filo e per segno tutto quello che sarebbe successo. Gli predisse la vittoria elettorale, qui siamo agli albori della carriera di Hitler, ma gli disse anche che sarebbe stata la rovina della Germania e del mondo. Gli pronunciò la guerra e la tragica fine di Hitler stesso. Hitler, vi dice la figlia, sperava così di fermare Hitler e di salvare da una sorte orrenda che certamente a lui risultava evidente, i suoi correligionari, cioè gli ebrei. Sapete, l'ho detto prima, che era ebreo. Sapeva che per lui era molto pericoloso fare queste affermazioni, ma era sostenuto dalla speranza di riuscire a dare un diverso indirizzo agli eventi, mostrando a Hitler le paurose conseguenze della sua politica. Quindi è stato un uomo generoso, perché sapeva bene che era pericoloso mettersi contro di lui e Hitler aveva sopportato perché pensava di averne bisogno finché, finché è stato così fino a che non ritenne che era diventato eh, troppo, troppo pericoloso. E qui comincia, comincia un po' praticamente la tragedia di Hanussen, eh, il, quale, il quale, come vi ho accennato prima, è stato... È stato, è stato ucciso da Hitler il, il, il momento drammatico fu quando lui in teatro pubblicamente disse, pochi giorni prima che avvenisse il delitto, poco tempo prima disse che sapeva che gli restava poco tempo da vivere e disse anche un giorno prima, sapete che ci fu in Germania il famoso incendio del Parlamento tedesco, che è il Parlamento che era stato incendiato dai, dai nazisti, i quali ne accusarono i comunisti per poter vincere le elezioni, cosa che avvenne. Hanussen aveva annunciato eh, l'incendio del Parlamento il giorno prima in teatro, pubblicamente, mentre era in trance. In trance disse domani succederà questo, prenderà fuoco il Parlamento tedesco e disse anche chi ne era responsabile. A questo punto per Hitler fu troppo cominciò a temere che Hanussen diventasse troppo pericoloso, temeva la sua capacità di ipnotizzare le folle, di far fare alle folle quello che lui voleva e quindi le temette proprio la sua influenza, la sua possibile influenza su, su grandi numeri di persone. E poi temeva la sua vista troppo acuta perché lui vedeva, tra virgolette, quello che sarebbe avvenuto. E così nell'aprile del 1944, un giorno mentre lui si stava recando a teatro, fu prelevato dalle caricato su una macchina, portato alla periferia di Berlino, erano a Berlino, lei in quel momento, e lo fecero scendere dalla macchina e gli spararono alle spalle, uccidendolo. Aveva 44 anni ed era nel pieno della sua vigoria, della sua virilità, della sua gloria, della sua fama, dei suoi poteri anche fu trovato due settimane dopo, eh, videro che gli era stato sparata la schiena perché naturalmente aveva i colpi eh, dietro. E così questa fu la fine di Hanus, la famiglia lo venne a sapere parecchio tempo, 15 giorni dopo, come tutto il mondo, non si seppe mai chi era stato lì per lì, fu nascosto, era, però non si seppe poi alla fine come erano andate le cose. Qualcuno aveva visto il pre che l'avevano preso, l'avevano portato via, poi quando fu trovato morto, chiaramente... Non ci furono dubbi sui mandanti. Ecco, questa è la vita di Hanusen. Io quello vi volevo raccontare un'altra cosa eh, che ha visto coinvolto anche me e che seppi attraverso la figlia. Allora, eh, prima, un anno prima di morire, era il 32, lui nel, nel, cioè nel 32, eh, lui fece un esperimento con gli scienziati. e Lui si sottomise sempre molto volentieri con molta tranquillità agli esperimenti degli scienziati gli fecero un, un esperimento con sette o otto scienziati di cui ci sono tutti i nomi lo, lo invitarono a un esperimento con loro e cioè gli diedero un, uno di loro che era un famoso medico ipnotista ogni volta lo metteva in pochi minuti in pochi secondi anzi dicano in trance in ipnosi cioè in trance praticamente e poi gli diedero un compito cioè gli diedero una busta e dentro c'era una domanda strana, cioè ci descriva un viaggio da Berlino a New York nel 2500. Lui prende atto di questo compito, il viaggio da Berlino a New York nel 2500, cioè 500 anni dopo praticamente, e si mette a ridere e dice, sempre in trance, dice, ma non posso fare, non potrò fare mai questo viaggio perché... Eh, nel 2320 eh, New York è scomparsa, è stata distrutta e quindi non potrò mai eseguire questo viaggio perché New York non esiste più e sopra di lei c'è il mare. Allora naturalmente gli scienziati si incuriosirono di questa cosa, di Ma come mai è stata distrutta New York nel 2320 e allora eh, gli, fecero, gli dissero di andare avanti, di raccontare e lui cominciò a raccontare come era stata distrutta New York. Allora, in sette sedute di un'ora l'una, quindi in sette ore, lui detta un romanzo che è quello che vi ho fatto vedere prima. Eccolo qua, La fine di New York. È un romanzo di non so sono, 170 pagine, quindi dimensione giusta, che fu all'epoca, eh, siccome lui parlava in trance, e parlava velocissimo, e usarono i primi metodi di registrazione per poter captare tutto perché nessuno stenografo sarebbe riuscito a, sarebbe riuscito a, a scriverlo, a tenerli dietro. C'è un resoconto esatto di tutti questi scienziati che hanno firmato, giornalisti, medici, ipnotisti, eccetera, eccetera, che dicono che lui veniva messo in trance, quando si svegliava dalla trans non ricordava niente, gli fecero domande tra bocchetto per capire se lui ricordava qualcosa di quello che aveva detto, ma no, non ricordava assolutamente niente. E ciò tutto, nonostante ogni volta ricominciava dal punto esatto in cui aveva interrotto e andava avanti tranquillo, in uno stile molto vivace, come poi vi dirò che questo romanzo poi l'ho tradotto, e molto molto vivace, molto eh, avvincente, proprio come un... Un vero un romanzo poliziesco, in qualche modo, che racconta come mai New York è andata a finire, e come, come lui dice che sia andata a finire. Noi non lo sapremo perché questo fatto dovrebbe avvenire fra più di 300 anni, quindi dubito che qualcuno di noi ci sarà, però ci sono delle cose che ci fanno ipotizzare che lui non avesse visto abbastanza giusto. Quindi ricordate che siamo negli anni 30 di, del secolo scorso, quindi quasi 90 anni fa praticamente, allora lui scrive questo, detta questo romanzo, in, parla in trans, e poi la, la, qualcuno lo, lo, lo trascrisse tutto e quindi di questo romanzo esisteva il lo scritto. La figlia Erika me ne parlò alla fine dell'intervista. Durante l'intervista mi aveva raccontato tutte queste cose del padre, poi prima che andassi via mi disse, signora guardi c'è, anzi Paolo a un certo punto ci siamo andati del tuo, Paola, c'è una cosa ancora che ti vorrei dire, questo fuori intervista, cioè tiro fuori da un cassetto questo dattilo scritto, eh, che aveva già parecchi anni, aveva più di 60 anni, è stato anni 90, era stato, stato anni 30, aveva 60 anni e mi disse, guarda, questo me l'ha portato qualche anno fa, dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, me l'ha portato eh, la segretaria, quella che è stata la segretaria di mio padre, L'aveva salvato dalla distruzione che i nazisti avevano fatto dell'appartamento di avevano salvato, Aveva salvato lei la benda nera che lui si metteva sugli occhi quando faceva gli esperimenti, aveva salvato il suo rosario tibetano di legno, il gombo al quale lui attribuiva tanta importanza, lo teneva sempre in mano quando faceva le sue veggenze, e aveva salvato questo dattilo scritto. E a un certo punto, aveva, dopo la guerra, aveva ritrovato Erika ed è andata a Merano e gliel'aveva portata. E lei aveva messo questo testo in un cassetto e mi disse, ma che razza di, di cos'è, cos perché non lo sapevo. E lei mi raccontò quello che io ho raccontato a voi poco fa, le condizioni in cui era stato dettato e così via. E io gli chiesi, ma come mai in tutti questi anni non, non l'avete pubblicato? Lei mi disse, mio padre, col quale sono in contatto, lei mi disse che aveva ereditato in parte le doti del padre e che era in contatto medianico con lui. Mio padre mi dice, mi ha sempre detto di tenerlo, che quando avessi trovato, la, fosse capitata la persona giusta, mi avrebbe dato il permesso di pubblicarlo. Allora io non sapevo niente, non l'avevo letto, non avevo idea di cosa fosse, e dissi, Va bene, magari se capiterà mi faccia sapere. Io avevo un rapporto già da molti anni con le edizioni mediterranee, per cui avevo detto potrei aiutarla a trovare un editore. Ecco questo avevo detto, non, non avevo detto altro. E quindi ci siamo salutati così. Io pubblicai sulla Domenica del Corriere un lungo articolo su di lei, su questo personaggio che... Tra l'altro, in quel periodo, l'ho detto all'inizio, che a causa del film che avevano fatto con Brandau aveva suscitato molto interesse, insomma l'aveva riportato alla memoria di tante persone, c'erano stati articoli un po' dappertutto. Quindi scrivo l'articolo, poi, come succede, mi dedico ad altre cose e mi dimentico completamente di questo testo che riposava da 30 anni, da, allora sì, da, da tanti anni in un cassetto. E passa dei mesi, passa direi quasi un anno e dopo un po' sento la telefonata di Erika che mi chiama dice Paola guarda, il eh, papà mi ha dato il permesso di, di darti, mi invita a darti il testo, mi ha dato il permesso di pubblicarlo e mi invita a dartelo. ok, quindi mi sono sentita appellata da un'altra dimensione, da questo personaggio che mi aveva suscitato tanta simpatia e anche commozione per la tragica morte, per il coraggio che aveva avuto il significato dei suoi fenomeni, e chiesi a Erika di mandarmelo. Lei fece una fotocopia e me lo mandò. Io lo lessi d'un un fiato, e ne parlai alle edizioni mediterranee, i quali dimostrarono subito interesse, e così l'ho tradotto. Era in tedesco, io parlo tedesco, quindi eh, tradussi questo libro, ma con moltissimo piacere e interesse, anche divertimento in tanti punti, che è un romanzo straordinario. È scritto in uno stile molto vivace, molto bizzarro, anche scanzonato, modernissimo, non sembra affatto un testo scritto 90 anni fa, ma sembra scritto ieri mattina, ed è un romanzo che fa molto riflettere, perché dunque, intanto contiene tanti elementi precognitivi, nel senso che si parla di cose che 90 anni fa non si sapevano, eh, si parla della bomba atomica, dei trapianti di organi, si parla del riscaldamento con i pannelli solari, si parla di un'infinità di invenzioni tecnico-scientifiche che 90 anni fa eh, non erano pensabili oppure erano soltanto opere della fantasia. Si pensava invece nel suo racconto queste, tutte queste scoperte sono eh, all'ordine del giorno e abitualmente si venivano praticate, anche tra piante di organi e così via. E poi eh, si fa un discorso molto importante sul maluso delle energie e sul maluso della tecnica, della tecnica moderna, perché lui parla di una New York, che quando ha scritto il romanzo c'era, cioè, alla fine del romanzo viene distrutto, ma prima si parla di una New York, che è la città più moderna in assoluto, che però a causa dell'inquinamento non è più abitabile in superficie. Per cui eh, la gente abita, la gente, almeno quelli più benestanti, la gente più, più ricca, la gente che se lo può permettere, vive sottoterra, già da moltissimi anni, vive già sottoterra nella comoda, tranquilla, pacifica eh, situazione sotterranea. E vivono in superficie soltanto i poverissimi che non possono permettersi di andare a vivere sotto. Vivono male perché c'è un'aria inquinata, c'è cioè un mondo sopra, c'è cioè un mondo distrutto praticamente dove vivono le persone in, praticamente in situazione di, quasi di accattonaggio, di grandissima miseria, mentre chi se lo può permettere va sotto con questi grandi ascensori, emerge qualche rara volta per qualche necessità e poi vive sotto, vive tutta una vita eh, a mio giudizio tristissima perché non vede la luce del sole tutto illuminato artificialmente eh, tutto riscaldamento, l'aria eccetera, arriva attraverso eh, sistemi tecnici avanzatissimi però appunto non è più una vita naturale e quindi eh, lui fa, fa vedere in questo romanzo con eh, un occhio veramente preveggente quello dove che oggi lo possiamo capire più adesso che negli anni 30 di come stiamo andando noi, come ci stiamo muovendo anche adesso verso eh, una situazione per certi aspetti molto difficile che si muove in questa direzione cioè dove l'aria a volte è irrespirabile, c'è l'inquinamento, i mari sono sporchi, la plastica dappertutto, quindi questo era già avvenuto nel, eh, nel 2320 quando New York viene alla fine del libro viene distrutto, tutto questo era già avvenuto rendendo talmente impossibile la vita che la città per sopravvivere si era trasferita sottoterra. Ecco, questo è il messaggio del libro, che alla fine... New York viene distrutta per un errore, perché hanno manipolato malamente un certo tipo di energie, un certo tipo di situazioni, per cui anche questa città sotterranea esplode, viene invasa dall'acqua. E nel giro di un'ora, due ore di New York, anche quella sotterranea, non si sa più niente. Quindi il romanzo finisce. Adesso se trovo qua la fine, finisce in maniera abbastanza caustica. Ecco, la, la, la macchina, la city, cioè questa esplosione e poi c'è una, una pausa nella narrazione, alla fine Hanunsen dice la mattina dopo, dove un tempo si ergeva la city, cioè la città sotterranea, c'era acqua, nient'altro che acqua. Per questo mi sono meravigliato quando mi hai chiesto di andare in una città che nel 1500 è sparita già da un pezzo, è là in fondo al mare che devi cercarla. Questa è la, fine del, è la fine del romanzo. Un romanzo che sì, è un romanzo di fantascienza, indubbiamente, però è un monito, un monito per noi oggi che lo capiamo meglio di quanto lo potessero capire negli anni 30 quando il romanzo fu dettato. Eh, credo che all'epoca poche persone l'avessero preso conoscenza, perché poi l'anno dopo lui fu ucciso, quindi non credo che sia stato pubblicato all'epoca. È stato pubblicato moltissimi anni dopo in Italia, appunto, quando l'ho tradotto io, eh, negli anni 90. il libro, se, se qualcuno è interessato, lo trova, si chiama appunto La fine di New York e lo trova è edito dalle, dalle Mediterranee. un piccolo libro molto, molto piacevole che eh, fa veramente riflettere. È una trama veramente, di, veramente sì, molto di fantasia, però una fantasia che oggi... Eh, è fantasia, sì, ma fino a un certo punto, perché molti ci riconosceranno, eh, almeno i prodromi, almeno eh, le, le tracce di quello che sta già avvenendo oggi con l'inquinamento, con i mari sporchi, con l'aria irrespirabile, con eh, le situazioni che ci si stanno delineando. Quindi è un monito: nel senso che il libro ci dice, se vi muoverete in questa direzione quella è la fine, eh, dovete vivere sottoterra perché l'aria sarà irrespirabile sopra, sempre più affidati alla tecnica alla tecnologia eccetera, però che, la quale ha dei limiti a un certo punto fatti per un errore, per una rissa fra due ostili, due personaggi ostili che sono poi i protagonisti eh, esplode tutto e la città sparisce, un pericolo sempre possibile per errore umano, errore voluto o non voluto ma comunque un errore umano quindi questa è la storia di Hanussen io ho moltissima simpatia per questo personaggio forse perché ho conosciuto la figlia che me ne ha parlato con tanto trasporto per il libro La fine di New York ho fatto una prefazione in cui appunto racconto le cose che ho detto a voi anche qualcuno in più perché ne ho raccontate tante di quello che mi aveva raccontato lei di suo padre anche di lei stessa eh, che è mancata appunto due o tre anni fa e quindi eh, ricordatevi anche di Hanus e fra l'altro su internet si trovano delle sue fotografie, era un bell'uomo, un viso molto deciso, molto volitivo, molto forte e quindi un uomo coraggioso perché ha fatto una vita veramente sempre a rischio, mettendo a rischio la sua reputazione a ogni spettacolo, spettacolo di, di tre ore con grande sforzo psicologico e, e mentale ecco, per portare avanti queste cose e certamente anche con un livello di, di moralità, di etica, eh, quando va a parlare con Hitler e gli dice tutto quello che sarebbe successo, ben sapendo i pericoli a cui andava intorno, quindi ho trovato in lui anche un'etica eh, molto, molto notevole. Quindi questo era eh, Eric Jan Hanussen, che mi fa piacere di ricordare. Eh, vi ricordo allora questo libro di Hanussen, La fine di New York, e vi ricordo il mio, che era un po' l'impronta a questi nostri incontri della Lux cioè incontri nel mondo dei misteri, anche questo di Mediterranea, dove racconto 40 anni di attività in questo campo, gli incontri, i grandi medium, i grandi sensitivi, i grandi ricercatori, gli scienziati, i personaggi, tutte le cose che in questi 40 anni mi è capitato di vivere e di sperimentare. Quindi eh, se lo leggerete troverete la storia di Anus, ma ne troverete 100 altre eh, che vi potranno, penso, interessare. Diciamo un po' come una specie di, di storia di questi 40 anni, quello che ho visto io personalmente, è vissuto, filtrato attraverso la mia personalità. Vedo Anna che appare perché il tempo no. sta scadendo. No, vengo, sì, vengo in chiusura, vedo che tutti i nostri amici sono, senza parole come si, si suol dire, perché questo racconto che tu hai fatto della vita di Anna è stato veramente molto coinvolgente, devo dirti che. Eh, la fine di Bjork sicuramente eh, è un libro da leggere perché, come tu riflettevi eh, su questo, con l'uso di questo romanzo c'è tanto del, del nostro presente eh, infatti, infatti, è, è un libro proprio da leggere sì, da leggere e da dire oh, stiamo in guardia perché possiamo finire così la grande, la grande sfida per il futuro per tutti noi è lo sviluppo sostenibile ecco. No? questa è la, la grande sfida eh, okay. per tutta l'umanità ecco, perché il pianeta è uno e quindi non avremo scampo, insomma. No. Introduciamo... Il pianeta può fare a meno di noi, ma noi non possiamo fare a meno farmi... del pianeta. Proprio questo deve essere chiaro: che se esatto. noi ci comporteremo in un certo modo, il pianeta si dà una bella squadra. ma non il pianeta. Infatti, il pianeta no, il pianeta c'era prima di noi e ci sarà dopo di noi. Sì, sì, sì, stiamo, e quindi... stiamo in guardia, stiamo allerta. Mm. Ecco, qui vedo già i ringraziamenti e anche. Apprezzamenti di te, e, e, e, cara Paola, grazie, veramente interessante, sei, fantia, sei fantastica, cara Paola, grazie, grazie, sempre molto bello, interessante ascoltare la Paola. Certo, con i suoi grazie, racconti, grazie, grazie a tutti. Con tutta la tua storia, che contiene tante storie, ecco, no? Sì, sì, c'è anche la, la mia storia, c'è anche un po' di autobiografia lì dentro. È una biografia sì. più lavorativa che altro, però c'è tanto coinvolgimento personale, per cui finisce che c'è anche un po' di storia mia, personale. Non dico che sia un outing completo, ma insomma un po' di sì, cose. Che come come eh, consideravamo insieme la sala del libro in questi giorni, quando l'abbiamo presentato, che non è un... Una sorta di autobiografia, cioè, finale, solo un punto di riflessione. Sì, per sì, poi. sì, ho detto. Vedete che ah, sono ancora vive, vive Vegeta, quindi ho detto: non è un, non è un addio. Ecco aggiungo che il libro l'ho riuscita a scriverlo. Ha richiesto molta energia, molta forza a scriverlo, perché ho dovuto raccogliere tanto materiale. Sono riuscita a scriverlo durante il lockdown, cioè il periodo del Covid. Era molto. Ero molto in casa, in casa, sì, molto in casa e molto da sola, quindi ho raccolto tutto questo materiale, ho detto sarà L'editore me l'aveva un po' sollecitato, quindi ho detto vabbè, ci provo. Poi io mi, ci ho preso gusto sì. e l'ho finito, e bambina, finito bambina. prima dell'estate e a settembre è uscito, era pronto. Ma ovviamente cosa, no, cosa ho detto no, non è un addio, ho detto mi sono fermata un attimo a guardare a il cammino <ride> scorso, a riflettere, a guardare sono voltata indietro, sì, ma il cammino continua, almeno spero. Io, io dico sempre che comunque questo lockdown ha fatto tanti tanti danni, continua ancora a farle, però ha anche fatto nascere tante cose belle. Sono, sono, sì, sì, no, sono convinta nel... anch'io di questo. Anche la Lux sì, è nata sì. durante il lockdown. Eh? Infatti, <ride> infatti. io mi ricordo che ho chiamato Enrico. Appunto, un giorno era a fine marzo, quando era che detto, Enrico è il momento di fare quello che ti ho detto già qualche anno fa, quando mi hai cercato fare cultura. E quindi è il momento mm -hmm. di dare conoscenza. E di lì è nata la Lux. E quindi di lì è iniziata anche questo bel percorso che abbiamo fatto dei grandi iniziati con te, sì, quest'anno sì. appunto continueremo con gli incontri, i tuoi meravigliosi incontri di questi tuoi 40 anni mm. in questo mondo. Io vorrei ricordare ai nostri amici quale sarà l'appuntamento della prossima lezione di, di Paola Lux nel mese... Di novembre, ecco, quindi prendete il 15, già... 15 novembre. Il 15 novembre alle 21.30 ci sarà il prossimo incontro, prossima lezione. Eh, lasciamo un suspense e decideremo. Sì. Ci, ci pensiamo in questi 25 sì. giorni che abbiamo, sì. Sì. Allora, sì. La... Grazie infinito per questo bellissimo tempo che abbiamo potuto vivere in tua compagnia. Vedo che davvero ci cioè, sono rimasti tutti quanti molto, eh, molto interessati, e molto rapiti ecco, da, da questo tuo racconto. Eh, questo uomo davvero straordinario. Sì, davvero. Non, non c'è stato più né prima né dopo che io sappia. Personaggio poi vicino a noi, abbastanza vicino a noi nel tempo, quindi è stato controllato, studiato, sì, eh, sì. Non, non sono fiabe, insomma, c'è tanta documentazione su di lui, poi questo suo coinvolgimento storico. Un personaggio di dalle doti così alte, così stabili, così messi a disposizione, sempre con successo, quindi aveva veramente una sensibilità incredibile. Diciamo che lui non è andata bene, a differenza di Gustavo Roll, che aveva detto sì. che <ride> insomma, le cose non finivano bene, però è stato risparmiato. Ecco. Beh, lui sì, di... è vissuto Devo... quasi, quasi Devo... 50 anni più di Janus, esatto. Janus è, vissuto. è a... morto a 44 eh. anni e Rola a 91, quindi sono eh. sì. Sì. Sì. 47 Beh, anni di più. Parleremo anche del nostro grande Gustavo Rola. Ah certamente, eh. sì, sì sì sì, volentieri. Allora, direi che possiamo salutare tutti i nostri amici e diamo appuntamento eh, alla prossima lezione della Lux con la nostra Paola, quindi lunedì 15 dicembre 21.30. Paola. Bene, grazie. grazie a tutti, a Pre in primo luogo che organizzi queste serate e a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno. Buona serata a tutti, arrivederci. Arrivederci a tutti.